Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmerone98 e benvenuti in questo nuovo video. E sì, come avete potuto notare dal titolo del video, ho deciso di iniziare una nuova serie sul mio canale in cui analizzerò e consiglierò canali YouTube incentrati sui VFX, ovvero Visual Effects, tradotto effetti visivi. Per chi non lo sa i visual effects sono vari processi con cui un'immagine viene creata e o modificata fuori dal contesto di una ripresa live action. Gli effetti visivi riguardano l'integrazione di riprese live action e di immagini generate per creare ambienti che sembrano realistici ma che sono impossibili da realizzare nella realtà perché troppo pericolosi o impossibili da realizzare. Ed è questo il caso del canale di cui oggi parlerò, ovvero il canale di Aracris canale italiano dei quasi 30.000 iscritti, i cui video sono incentrati appunto sui visual effects. Conobbi questo canale verso la metà di giugno di quest'anno, quando ancora possedeva 13.000 iscritti, e devo dire che rimasi molto sorpreso nel vedere che questo ragazzo, che vi ricordo che è anche italiano, era in grado di realizzare ed è tuttora in grado di realizzare video con effetti speciali di ottima qualità e con l'aggiunta di un pizzico di comicità, devo dire. È strano vedere che questo canale non finisce spesso in tendenza, visto che riesce a rendere interessante anche contenuti che io, a mio modesto parere, reputo noiosi o mediocri. Prendiamo ad esempio il caso della Flurislava Challenge. Una delle challenge stupide a mio parere, che ha invaso le tendenze YouTube Italia per tutto il mese di luglio, con video di qualità tutt'altro che ottima. Ecco, adesso io mi metterò a confronto due Fluris Lava Challenge diverse fra loro. La Fluris Lava di Me Contro Te, che vi ricorda è andata in tendenza, e la Fluris Lava di Aracris. Votate e ditemi quali delle due reputate migliore. Il pavimento è lava! Uno, due, tre! sto volando! Sto volando! Il pavimento è lava di di piedi! Muro. De Defloris lava! 4, 3, 2, 1! Wow. <ride> Ma come fai? Stai cadendo dal letto senza motivo! Il letto è lava! 3, 2, 1! Defloris lava! Come De Floris lava? 5, non non 4, 3, 2, 1! 5, 4, 3, 2, 1! salvo De Fiorislava 5, 4, 3, 2, 1 sei salvo 5, 4, 3, 2, 1 a posto bella performance bella performance in milioni in milioni Fiorislava! come De Fiorislava? non me l'aspettavo oddio, oddio Oddio dove vado? Dove vado? 5, 4, 3, 2, 1... No! No! No! Non voglio morire! Iscrivetevi! Brucia! Brucia! Brucia! Non scelto più le gambe! Lasciate il like! Lasciate like! Condividete! Oddio! Oddio! Non voglio morire! Ma il buon Aracris non si limita a creare video comici con tanto di effetti speciali! Oh no! Aracris realizza anche delle sigle fantastiche e di buona qualità! E non sono in pochi a chiederle, infatti sono in molti gli youtubers a rivolgersi a lui: cito Dr. Vendetta, Joker, Nico E Andrex, Mr. Flame, Luke4316, David Rubino e tanti altri. Ora, probabilmente molti di voi si stanno chiedendo per quale razza di motivo io abbia deciso di realizzare questo tipo di video. Quando in verità io non ho fatto altro che realizzare recensioni su film, serie tv, anime, cattori animati e via dicendo In verità il mio canale si basa principalmente sulle recensioni Ma con recensioni non vuol dire che io mi debba fermare a recensire soltanto i film, soltanto le serie tv o soltanto i cattori animati Infatti se voglio posso anche recensire un manga o un fumetto che mi piace O anche un videogioco perché no E infatti io feci una cosa del genere riguardante appunto Kingdom Hearts Inoltre dovete sapere che oltre al cinema ho sempre avuto una grande passione verso questo genere di cose, gli effetti visivi, gli effetti audio, l'utilizzo di programmi che servono a realizzare appunto questi video come After Effects, Sony Vegas, Photoshop e molti altri che ancora io non conosco. Ed è per questo motivo che ho deciso di aprire una nuova rubrica sul mio canale in cui promuovo questi generi di canali, che meritano molto e che purtroppo non hanno molta visibilità, soprattutto in questo paese. Ad ogni modo il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, a iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, date un'occhiata alle pagine di Facebook e Twitter che trovate in descrizione e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!